Grazie e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arone Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il gelato Viennetta che da più di 40 anni è entrato nel cuore di tutti i golosi, italiani e non. Chi non ha mai provato le soffici onde di panna montata che rivestono questo gelato, alternate dalla croccantezza delle scaglie di cioccolato al suo interno? Veramente una delizia! È stato inventato per la prima volta nel 1982 da Kevin Hillman che a quel tempo era il dirigente dello stabilimento Algida Gloucester, nel sud dell'Inghilterra. Da allora questa ricetta è diventata veramente diffusissima e apprezzata in tutto il mondo. Per anni il processo di lavorazione di questo gelato viennetta ha rappresentato per tantissimi un vero e proprio mistero. Però un video pubblicato nel 2013 ha svelato la sua lavorazione, diventando in brevissimo tempo virale. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara questo delizioso semifreddo. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 300 ml di latte condensato, per chi non avesse visto la nostra ricetta può guardare il link che apparirà ora in alto a destra, un litro di panna non zuccherata, 150 g di cioccolato fondente fuso, 50 g di sciroppo di glucosio e i semi di una bacca di vaniglia bourbon. Per prima cosa prendiamo 5 foglie di carta da forno della misura della nostra teglia, nel nostro caso 24 cm di lunghezza per 8 di larghezza. Prendiamo un pennello da cucina, lo intingiamo nel nostro cioccolato e lo spalmiamo per bene sopra uno dei nostri fogli. Lo strato di cioccolato deve essere finissimo. andiamo a lisciare il nostro cioccolato aiutandoci con una spatolina e continuiamo così finché non finiamo tutti e cinque i nostri pezzi di carta da forno. Ovviamente li mettiamo a riposare nel frigo così si induriranno. Nel frattempo prendiamo una boule bella capiente e ci versiamo tutta la nostra panna che ovviamente è bella fredda dal frigo. Prendiamo le nostre fruste elettriche e la montiamo finché non diventerà bella consistente. A questo punto aggiungiamo i semi della nostra bacca di vaniglia bourbon. Riprendiamo le fruste elettriche e continuiamo a mescolare finché non si saranno assorbiti al nostro composto. Poi aggiungiamo il nostro latte condensato poco alla volta e nello stesso tempo mescoliamo finché non si sarà assorbito per bene al nostro composto. Mescoliamo un po' con la spatola e lo mettiamo in frigo fino al momento del bisogno. Prendiamo una teglia di misura di 24 cm di lunghezza, 8 di larghezza e 8 di altezza e la andiamo a ricoprire con della pellicola alimentare trasparente lungo tutti i bordi. Mi raccomando, la facciamo aderire per bene. Finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio del nostro gelato. Qui con noi abbiamo la nostra teglia e il nostro composto. Mettiamo circa 2-3 cucchiai in modo da riempire la parte sottostante. Aiutandoci con una spatolina andiamo a livellare il tutto per bene. Aggiungiamo il nostro primo foglio di cioccolato sopra il nostro primo strato di gelato. Lo togliamo con molta delicatezza dalla carta da forno. Che mettiamo da parte e ricominciamo ad aggiungere qualche cucchiaio del nostro gelato, sempre circa 2-3. Come sempre li andiamo a livellare aiutandoci con la nostra spatolina. Poi andiamo ad aggiungere il nostro secondo strato di cioccolato sopra il nostro secondo strato di gelato, lo togliamo con delicatezza. come prima andiamo ad aggiungere qualche cucchiaio di gelato che poi andremo a livellare con una spatolina e continuiamo ad alternare gelato e cioccolato finché non arriveremo al livello della superficie. Eccoci qua giunti agli ultimi ritocchi del nostro gelato. Quando avremo finito, e anche di livellarlo per bene, lo mettiamo a riposare e a sestarsi nel freezer per tutta la notte. E noi ci rivedremo domani! Il giorno seguente togliamo la pellicola alimentare trasparente della parte superiore dal nostro gelato, prendiamo un piatto da portata e lo mettiamo sopra, con coraggio giriamo tutto e con delicatezza andiamo a togliere il nostro gelato, piano piano. Togliamo anche la nostra pellicola alimentare trasparente e voilà, ecco qua il nostro gelato. Aggiungiamo il nostro sesto strato di cioccolato e andiamo a togliere tutta la nostra carta da forno con molta delicatezza. Poi decoriamo con la panna montata tutto il nostro gelato. Ma guardate com'è venuto bene il nostro gelato Viennetta ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito sia l'assaggio. e adesso ci gustiamo questa meraviglia di un gelato Viennetta! Ragazzi è veramente buono, goloso, morbidissimo, il gelato alla panna è veramente meraviglioso e queste scaglie di cioccolato gli vanno a dare un gusto in più, anche perché sono belle croccanti e vanno a completare questo gelato veramente leggero, è spumosissimo, ve lo consigliamo anche perché siamo proprio nel periodo giusto per farlo. Insomma ragazzi è veramente buonissimo, assolutamente da provare!